1898 Marie e Pierre Curie scoprono il radio 1879 Nasce Joseph Stalin 1937 Nasce Jane Fonda Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio Direttore dell'Avvenire Trilussa ha reso il romanesco leggero come una piuma, capace di dire e scrivere tutto.